Utama zero Ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati dopo un bel po' di tempo, direi, su Racerum Racing Experience. Perché siamo tornati qui? Perché Racerum ha recentemente fatto un po' di aggiornamenti, ha rilasciato i camion, però non ci sono stato più di tanto dietro, ma adesso ha rilasciato il Drivers Pack, che è un pack particolare che comprende una specie di Formula 1 anni 60, più o meno, insomma, e l'altra è questa qui, la barchetta, la Cross 9S, molto carina pure questa, secondo me molto interessante, Interessante. Poi, dentro lo stesso aggiornamento, c'è la Mazda MX-5K, l'ultima versione, che possiamo vedere qui, eccola qua, con le solite tantissime livree. E in più hanno aggiunto un'altra macchina molto carina, che è la Praga R1. Tra cui, tra le varie cose, c'è anche la livrea di Jimmy Broadband, che poi dovrebbe sta proprio qui, che ci dovrebbe stare... Eccola qua, Jimmy Broadband. Jimmy Broadband, la mia pronuncia fantastica. Inoltre c'è anche il circuit de charade, questo qua, insomma una pista simpatica, pensavo che era una pista da gare in salita, invece no, giustamente hanno fatto notare che è solo una pista che sta in mezzo alla montagna potrebbe sembrare una gara in salita. Quindi, oggi le andremo a provare, sinceramente c'ho molto interesse per la Mazda MX-5 vediamo che succede nelle multiplayer, perché qui beccare a qualcuno non è mai facilissimo. Vi ricordo che Race Room è un gioco free to play, perlomeno nella versione basica, comunque comprende un tot di macchine e un tot di piste, e secondo me può essere il punto di inizio per chi viene da magari il mondo console e da giochi non super impegnativi, Tipo Gran Turismo o Forza Motorsport per iniziare a facciarsi sul mondo della simulazione più spinta. Non è un super super super simulatore, però comunque è interessante come gioco. Anzi, voglio ringraziare Resum che mi ha inviato la chiave per sbloccare tutto il gioco. Io ho chiesto solamente il driver pack, invece, ma hanno sbloccato tutto, sono stati molto gentili. Eh, ovviamente ci sono simulatori più complessi, tipo assetto corsa-competizione che rimane il mio preferito, però questa ha delle serie di macchine, delle serie, delle classi di auto che possono essere interessanti da provare. E ripeto, come primo passo per chi magari viene dal mondo console e vuole accostarsi alla una simulazione più spinta, secondo me è un buon punto d'entrata. Allora ci sta, sta Oken okay, Ring con la MX-5K, andiamo a vedere com come si comporta sta macchinetta. Uh, mamma mia. Ora, ovviamente questo non è il volante migliore per provare eh, sta macchina, ma per il momento so come andrà bene perché ho solo questo. Nel senso che quello tondo non ha i paddle del cambio. C'è pure un evidente, direi, difetto di impostazioni perché il volante disegnato rimane abbastanza fisso, vabbè, comunque. Ora la Mazda MX5, per chi non la conoscesse, è praticamente una delle categorie d'entrata su iRacing. E devo dire che è molto molto Molto simile esteticamente, sarebbe stato molto più comodo che il volante tondo. Abbiamo cercato di prendere subito confidenza con questa macchina perché non è che c'è molto sto tempo. Sinceramente, eh? ci sono rimasti 9 minuti. Il fatto che il, il volante rimane fisso un po' mi infastidisce, però vabbè. Ok, giro annullato: ottimo. direi che era decisamente più comodo il volante tondo mi devo tenere tutto a sinistra e poi taglia forte a destra ok il secondo assettore vediamo normale ce ne stanno solo tre comunque devo dire che a parte l'evidente volante sbagliato sono molto divertenti da guidare Meglio qui, visto che i primi due settori abbiamo fatti praticamente uguali. Nooo, è finito il tempo! Quanto la odio sta cosa del race room Mamma mia, ma voi direi, se me lo capite che se uno sta a finire il giro e non è ancora passato tutto il traguardo io lo dovete far completare, niente. Allora, abbiamo la gara, ci sono 15 minuti, partenza da fermo, assetto vettura dice che noi facciamo 18 giri. Ora, calcolando che per fare un giro ci mettiamo circa 2 minuti, 15 giri, 15 minuti saranno 7 giri. Ma non ho fatto dei conti per cavolo, quindi noi mettiamo benzina per fare 10 giri così per sicurezza, perché devi rimanere a piedi, non c'è proprio voglia. Siamo in sedicesima posizione su 20 fa una buona partenza, come di solito ci vengono, insomma siamo famosi per le partenze buone infatti tipico a biocco solito comunque eh, non siamo partiti malissimo iniziano i contattini, cerchiamo di rimanere fuori dai casini eh, ho visto questo dietro che arrivava a palla di fuoco, ho pensato bene delle vamme che insomma volevo vivere una frenatona, cerchiamo di risorpassare all'esterno visto che lui c'ha un po' di traffico, magari se, eh, se vi siete da me sportellate l'amico Fritz, c'è qualcuno qui che è andato per campi e io mi sono scordato di cambiare la marcia e qui è abbastanza pesante non cambiare la marcia al momento giusto perché perdi quei 10-20 metri poi la mancanza del radar su sto gioco non aiuta. Allora tu direi, mettete Gryu kiff, no? Mamma mia, mamma mia, che stanno a combinare questi qui! Per fortuna si ammazzano tra di loro. Questo ci dà una mano, siamo saliti in tredicesima posizione adesso. Altro casino, qui davanti vedo belli ingarellati. Carbonella lì davanti, non so chi sia. Gandhi, sa, sta a vedere però poi c'è Giugas, Casella e Mad Division cerchiamo di incrociare la traiettoria qui con... porca puttana, si è girato da solo, io non c'entro niente non sono stato io quello sarà incazzato nero, ma non sono stato io, si è girato da solo in realtà vabbè, comunque... ci ha risuperato da Costa girato un altro qui davanti i fax che ormai non si usano più i fax si mandano email rimasto indietro facciamo di aver di i conti da benzina raga attenzione si è girato uno mamma mia credo di averlo toccato da rumore o casella o casella casella mortacci tua però eh, eh, ma, ma tu mi hai chiuso la porta in faccia e venimo addosso riescono a creare delle, delle gare avvincenti come le mx5k per la rookie quando vai su race racing potrebbe essere un buon rilancio sta mx5 per race room uh, uh, mamma mia come si gira ecco ho cercato qualcuno che si ammazzava mi sono ammazzato io ci ha recuperato fax Adesso siamo dietro questo che lo vedo malintenzionato Bublitz Bravo, verso il passo Senza venirmi addosso, complimenti a Bublitz Ha fatto un blitz Porca puttana, si è rovesciato una macchina si capottava comunque abbiamo 10 litri e mancano 8 minuti mi sa che ho sbagliato il calcolo della benzina così a occhio eh mannaggia la miseria dei race se benzina ogni volta che corro su questo gioco rimango a piedi si sente che hanno cambiato il force feedback molto bello bandiera gialla, bandiera gialla si è girato uno, si è girato uno vediamo chi è fax mi dispiace le mail è sempre più veloce del fax non c'è niente da fa' mamma mia come ha presa male sta curva infatti riacco fax accis questo non molla non molla guarda come viene sotto guarda come viene sotto stanno a lunghi Fax a ci sua dove sta? Bu. Fax non dove stai? non te vedo sta dietro sta appiccicato tra come mi piace prendiamo in l'interno proviamo l'incrocio, lo sapevo che andava lungo mamma mia fax far bravo, far bravo fax, bravo fax, complimenti Comunque è finita raga, la benzina c'è è, è ribaltata, quindi ho, ho contato bene. No fax qui no Si è riaffiancato, non lo vedo Stavolta siamo andati lunghi, mannaggia la miseria che è sto rumore? questo rumore è la lavatrice comunque ragazzi, la lavatrice qui fuori faceva un casino, non riuscivo a capire se veniva dal gioco da casa e fax ci ha fregato questo è il giro finale e andiamo a chiudere in tredicesima posizione vabbè da sedicesimo a tredicesimo qualcosa aveva migliorato ma è stata una gara veramente... Pessima, però devo dire che non conosco la macchina e il gioco non ci sono più abituato e comunque questi andavano, eh, quindi ragazzi c'era poco da fare, sono stati bravi eh, Mi sono divertito nel combattimento con fax comunque, bravo fax Vedi una roba vecchia, ogni tanto la butta, invece i fax comunque hanno il loro perché Vabbè ragazzi, dopo questa prova della MX-5, devo dire, molto divertente come macchina Sicuramente se la provavo con la corona giusta mi sarei divertito di più e la riproverò sicuramente eh, Mi restano da provare la Gross 90, la gross L9 SS e e la eh, Praga R1 secondo me anche la Praga R1 potrebbe essere divertente come macchina detto questo il pack the driver's pack costa intorno ai 10 euro 9 euro e 50 fatemi sapere se l'avete comprato che ne pensate e cosa ne pensate di queste macchinette che secondo me sono molto interessanti soprattutto la MX-5 e la Praga eh, detto questo non mi rimane di ringraziarvi il tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti